Finito il setup di materiale passiamo a diametro. Diametro anche lì eh, possiamo avere una lista di eh, valori, quindi può tornarci utile ad esempio eh, di nuovo velumap. Quindi velumap in value metto eh, un diametro che sarà poi quello, il valore che mi verrà salvato all'interno della tabella attributi, perché appunto value è quello che verrà salvato in tabella attributi description, è una descrizione generica che può tornarci utile. Ad esempio, materiale. Pensiamo di avere tutta una lista di uh, materiali. Uh, nel caso in cui uh, non avessi diciamo, uh, inserito in description qualcosa di più uh, leggibile, ok? Uh, quindi politinera ad alta densità oppure cloruro in maniera diciamo, più uh, chiara, Immaginate che ci fossero una serie di ulteriori acronimi di eh, tipologie di condotte con nome similare, io mh, avrei potuto insomma sbagliare e potevo cliccare su una o sull'altra inserendo in maniera erronea il, il mio dato, perché ricordo che questo qui è il tipo di dato che viene inserito, forse circolare semplicemente così non andrebbe bene, andrebbe un po' specificato, però vabbè questo è sempre un esempio. Quindi questo è il tipo di dato che viene salvato in una tabella attributi e questa è solo una descrizione eh, temporanea. Tornando quindi in diametro, possiamo uh, dire ad esempio che abbiamo un diametro di 300 fi, uno da 70 e uno da, ma oh, che mettiamo? Una condotta bella grande, da 700. Ora non so nemmeno se esistono delle, dei diametri uh, in commercio di questo tipo, però insomma non è che ci interessa Uh, particolarmente questo aspetto qui insomma possiamo riportare tranquillamente gli stessi valori che abbiamo messo in uh, belu anche in questo caso not null e facciamo forzare e quindi possiamo cliccare su apply strada pubblica strada pubblica è un campo di tipo uh, booleano, quindi è un vero o falso e uh, la modalità checkbox direi che ci va uh, più che bene e uh, serve praticamente a indicare se il dato o meglio se la condotta che stiamo considerando è messa uh, in posa in un'area uh, quindi una strada pubblica o in una strada privata magari è un tipo di informazione che ci può tornare utile quindi strada pubblica io la lascerei benissimamente così. Data di inserimento eh, è appunto la data in cui abbiamo creato eh, questa, questa future, quindi la geometria che abbiamo appena eh, inserito. Io l'ho eh, settato in non, non nulla e soprattutto ho inserito un uh, default value, che è now. Questo perché nel momento in cui io uh, vado a inserire una, una nuova future, mi viene automaticamente aggiunta la data in cui, e anche l'ora in cui l'ho uh, creata e uh, attivando l'apply default value un update ogni qualvolta vado a modificare quel, quel, tipo, quel, quel valore, quel tipo di geometria, mi viene aggiornata automaticamente la, uh, la data, quindi questo data inserimento segue la stessa diciamo, filosofia di, uh, di lunghezza, cioè una formula che mi aggiorna automaticamente. L'informazione contenuta nel, nel, nel dato per eh, praticità possiamo anche andare a inserire degli alias, cioè dei nomi che eh, mi compariranno all'interno della tabella attributi e eh, insomma, che possono rendermi più leggibile la mia tabella attributi, ma anche il form di inserimento. Ad esempio, qui possiamo mettere tendenza in maiuscolo tipo di. Condotta, ad esempio, diametro, diametro nominale. Qui, una bella domanda, la strada è pubblica, e qui, data creazione, aggiornamento. Apply. Ok, ora in tabella attributi abbiamo, ecco qui le colonne sono state appunto rinominate. E se andiamo ad attivare la nostra solita sessione di editing, abbiamo questo tipo di richieste anche all'interno della, della, della tabella, del, del form che viene ricordato autogenerato da QGIS nel momento in cui andiamo ad attivare una sessione di editing.